11.05 direi che possiamo cominciare. Eh, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti alla tavola ovale di oggi 10 dicembre a proposito di Elefanti, storia globale e Carlo Magno che partirà dalla vicenda ricostruita da Giuseppe Albertoni nel suo libro L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore uscito per il mulino eh, per eh, esplorare insieme all'autore e a Serena Luzzi i molti eh, significati di questo peculiare dono politico che è segno di un mondo in cui eh, connessioni come queste fra uomini e animali eh, tessevano connessioni eh, fra mondi. Eh, una esplorazione che eh, ci porterà attraverso il Medioevo e l'età moderna dove altri elefanti sarebbero approdati nelle corti europee di papi e di sovrani. Io ringrazio eh, Giuseppe Albertoni che è professore ordinario di storia medievale all'Università di Trento dove si occupa di mondo carolingio e società eh, alto in una prospettiva di comparazione tra storia economica, culturale e politica e Serena Luzzi che è professoressa associata di storia moderna sempre all'Università di Trento dove insegna fra l'altro storia globale in età moderna e fra i suoi interessi di ricerca re, più a, recentemente le scritture carcerarie in età moderna e le culture secolarizzatrici nell'Italia del Settecento. Io ringrazio anche... Eh, Enrico Valseriati per l'imprescindibile lavoro di supporto tecnico di regia che rende possibile lo svolgimento della tavola ovale in questa forma eh, virtuale nell'attesa di poter eh, tornare alle eh, tavole ovali fisicamente intese. E, e io vi segnalo che i primi 40 minuti eh, del seminario verranno registrati e ricordo a tutti, di, eh, salvo a chi parlerà, ai relatori, di silenziare i microfoni e spegnere le videocamere per non sovraccaricare la connessione. E nella seconda parte, nell'ultima parte dell'incontro, ci sarà eh, spazio per le domande che potranno essere eh, scritte sulla chat e, e che avrò cura di leggere e di rivolgere eh, alla relatrice e al relatore. E lascio quindi la parola a Giuseppe Albertoni e a Serena Luzzi. Grazie ancora. Grazie. Giuseppe, inizio io? Sì, sì certo. Ok, avevamo come dire, organizzato mm. eh, il tutto. Allora, beh, buongiorno a tutti, saluto anch'io appunto tutti i, i partecipanti, i numerosi. Eh, evidentemente, insomma, l'elefante di Carlo Magno, Giuseppe ha ah, un richiamo. Eh, ringrazio Fernanda, ringrazio Enrico e eh, ringrazio eh, Giuseppe. Giuseppe Albertone, ho avuto il piacere. Um, di leggere in anteprima il suo, il suo libro, un libro non solo affascinante, ma che mi ha dato uh, l'opportunità di riflettere in maniera meno, meno superficiale sulla dimensione politica e simbolica che investe gli animali nel corso, nel corso uh, del tempo, nel corso dei, dei secoli. Si tratta uh, di considerare il ruolo degli animali in un dato eh, contesto culturale e una pluralità di eh, fattori che entrano in gioco e che eh, mi pare siano tutto sommato rimangano sottovalutati culturali politici scientifici ma anche sociali commerciali economici artistici e eh, letterari ora alcuni studiosi auspicano a questo proposito un animal turn, no? eh, già da una ventina di anni, eh, per la verità. Auspicano cioè una svolta eh, storiografica, una nuova e diversa attenzione su questo eh, soggetto. Non siamo di fronte a, a una svolta, ma certamente c'è un'attenzione crescente degli studi storici sugli animali, eh, una sensibilità che si riflette oggi nella produzione scientifica sempre più eh, consistente. Bene, oggi qui il protagonista è, eh, come sappiamo, un elefante, Abul Abbas, l'elefante di Carlo Magno che raggiunge faticosamente Aquisgrana nell'anno 802. No? All'epoca l'elefante era una presenza decisamente rara in in Europa. Però prima di arrivare ad Abu Labas eh, sottrarrò qualche minuto per soffermarmi brevemente sull'introduzione di animali esotici eh, nell'Europa dell'età dell moderna. Gli elefanti che attraversano l'Europa non sono più una circostanza troppo rara, evidentemente, ma assieme agli elefanti asiatici eh, per lo più vengono via via introdotti eh, animali dall'Asia, dalle Americhe: scimmie, pappagalli, tigri, orsi, leoni, cammelli, rinoceronti e la zebra che Luigi XVI tiene nel suo eh, popolato serraglio a Versailles. Eh, è un capitolo di storia globale, in effetti, fatta di spazi eh, sempre più vasti. E di molte interazioni, connessioni a vari, a vari livelli. Ora, in una prima fase, per tutto il Cinquecento, gli animali esotici sono per lo più inviati in Europa come dono, non sempre, a volte vengono richiesti. Ecco, ma è un dono l'elefante famoso, l'elefante annone, un elefante bianco, raro, quindi indiano, immortalato da Raffaello, donato al Papa Leone X eh, da Manuele I del Portogallo. Ora Leone X si affeziona a questo inconsueto animale da compagnia e a quanto pare piange a, alla sua morte, quando, per quanto ne riferiscono le cronache. Chi non piange è eh, l'Aretino che invece confeziona, compona, compone una satira contro la corte pontificia e il papo, la, Papa è il titolo della satira è eh, le ultime volontà e testamento di Annone, eh, l'elefante. Ora la presenza di Annone presso la corte eh, pontificia non resta inosservata neanche in Germania, anzi in Germania alimenta scusate, la, ehm, la polemica contro, eh, contro eh, l'immoralità no, della, della, della corte, corte pontificia. La, no, alimenta la denuncia contro la, la, la corruzione, naturalmente tutto questo eh, sostiene anche eh, il verbo di Lutero, si ironizza sul Papa che va a caccia di farfalle, mentre il suo elefante giocherella felice. No? Ecco, ehm, in Germania eh, forse non era del tutto nota l'inclinazione di Leone X anche per altri animali, per i pappagalli investiti di una importante simbologia eh, cristologica, che peraltro si dissolverà da lì a poco, nel nell'arco di pochi, nell di pochi eh, decenni, mentre fioriscono il collezionismo e la moda delle voliere impreziosita da, da pappagalli rari, eh, importati dall'India e dall'America eh, meridionale una nuova voce dei commerci internazionali che eh, si, tende, si tende appunto a sottovalutare. Ora, in piena controriforma, la rappresentazione dei ecclesiastici accanto ad animali domestici, papagalli, eh, scimmie, sarà fermamente eh, condannata, penso in particolare a Paleotti, no? il che è una conferma di consuetudini di, non solo diffuse, ma ormai... Eh, radicate e che coinvolgono, investono eh, per l'appunto gli animali, in particolare gli animali esotici. Devo ricordare anche accanto ad Annone eh, l'elefante Salomone. Nel 1551 Salomone viene condotto eh, a Vienna dall'India come dono di nozze per l'arciduca eh, Massimiliano d'Austria. La vicenda è nota anche in virtù della ricostruzione romanzata che ne ha fatto um, Saramago. Mi limito a ricordare che il passaggio uh, dell'elefante Salomone suggerì ad alcuni osti di sostituire l'insegna della loro uh, locanda con quella dell'elefante. Uh, la testimonianza più nota è quella uh, del rinomato ancora oggi albergo all'elefante per l'appunto di eh, Bressamonone, ma non è l'unica eh, testimonianza, testimonianze che peraltro consentono di ricostruire nei dettagli l'itinerario eh, fatto. Ora, elefanti, pappagalli, scimmie e quant'altro non si tratta solo di mere eh, curiosità, no? eh, le nozioni scientifiche tradizionali vengono messe in discussione. Gli animali sono rappresentati in modo naturalistico, li si descrive, insomma circolano per questa via anche nuove conoscenze eh, scientifiche. Sul piano sociale poi si assiste anche a un nuovo fenomeno. Scimmie e papagalli importati sono trattati alla stregua di animali di compagnia, come suggerisce anche eh, Voltaire, nel Candide, nel passo in cui lo schiavo del Suriname lamenta eh, la propria denuncia, la propria eh, condizione, incomparabilmente peggiore dei pappagalli che sì, stanno in gabbia, ma sono molto ben trattati. No? Ora, Anche nei discorsi politici settecenteschi troviamo la presenza frequente ormai di animali esotici, per fare un solo esempio, nella storia naturale di Buffon, gli animali in cattività chiusi uh, in gabbia nel serraio di Luigi XVI uh, a Versailles diventano una metafora dell'oppressione uh, politica. Siamo a metà Settecento. Uh, e al vertice della gerarchia degli animali di Buffon si trova chi? l'elefante, per le sue abilità, per la sua intelligenza, per la sua uh, saggezza, per la sua lealtà, ma anche per il suo carattere nobile, fiero, che si sottrae al servilismo e alla schiavitù. Quindi gli animali sono di volta in volta merce, animali di compagnia, oggetto di studio, simboli. A proposito di simboli, è ora di concentrare l'attenzione sull'elefante protagonista del libro uh, di giuseppe albertoni l'elefante fu richiesto non fu un dono ma fu voluto da carlo magno in persona questo non è un dettaglio ma è il cardine della uh, ricostruzione di giuseppe eh. la frase offre improvvisamente un'altra interpretazione ci dice l'autore affidandosi alle parole uh, di Saramago poste in esergo. No? Allora darei la parola adesso a, a, Giuseppe, a Giuseppe Bertoni perché ci spieghi la sua interpretazione e, e come, per quali vie, è maturato lo scarto interpretativo rispetto alla letteratura scientifica che già si era occupata di Abul Abbas, dell'elefante di Carlo Magno. Ringrazio eh, Serena per questa domanda, per l'introduzione, naturalmente prima di rispondere ringrazio molto eh, Fernanda Alfieri per ah, aver eh, organizzato... L'incontro odierno e ringrazio molto anche Enrico Valseriati per la cura anche tecnica dell'incontro di oggi. E sì, il punto di partenza è un passo della vita caro di Eginardo. Eh, è riportato all'interno del eh, sedicesimo capitolo della prima eh, biografia di Carlo Magno che eh, Ginardo scrisse molto probabilmente eh, tra l'828 e l'830. È un passo naturalmente molto famoso, eh, molto studiato. Il fatto che... Ehm, fosse stato Carlo Magno a richiedere eh, l'elefante, però dal mio punto di vista spesso è stato, è stato trascurato e da lì quindi si è accesa un po' questa scintilla e eh, cioè, l'idea di riprendere in mano la questione dell'elefante di Carlo Magno che è già stata più volte analizzata, studiata, però eh, cercando di eh, mettere maggiormente a fuoco la questione del, del desiderio eh, di Carlo Magno, del motivo perché lo avrebbe portato a eh, volere eh, un elefante. E da questo punto di vista ho richiamato in esergo le parole di Saramago, Saramago che fa un po' da sfondo, possiamo dire, a alcuni passi del mio libro, sia per... Eh, la questione dell'elefante salomone evocata da Serena Prima, sia per appunto il breve passo che lei ha richiamato e che è tratto da un altro romanzo, cioè eh, l'assedio di Lisbona. È un romanzo estremamente interessante perché racconta le vicende di un correttore di bozze, eh, di un uh, libro di storia dedicato appunto all'assedio eh, di Lisbona, eh, che eh, Diciamo correttore di bozze che a un certo punto decide di eh, cambiare una parola eh, all'interno del testo dell'autore. Facendo questo eh, cambia l'intero significato eh, del volume che gli era stato proposto da correggere. Poi attorno a tutta questa vicenda ce ne sono tante altre. Però ecco, questo è stato un po' uno spunto che ho cercato di richiamare eh, a proposito dello scarto che ci può essere eh, in collegamento ad un termine specifico, ad una parola. Eh, in questo caso una parola che ci apre un varco, ci cioè apre un varco rispetto a un tema, cioè il perché all'inizio del, oh, del secolo VIII, inizio del secolo IX, un sovrano che... È, Aveva un progetto politico molto ampio e, e possiamo dire in gran parte anche e, rafforzato dai consigli, dai suggerimenti, dai quadri e, culturali, ideologici proposti dagli intellettuali con i quali collaborava, ecco come mai questo sovrano aveva deciso di volere un elefante. E a, queste, a questi aspetti poi dedicheremo eh, le prossime osservazioni che faremo anche Grazie alle domande che mi farà Serena, grazie. Sì, intervisto l'autore. <ride> Facciamo allora, un dialogo. Sì, è un dialogo. Ora, la vicenda si colloca in una geografia eh, molto, molto ampia, come si può intuire, no? Spazi vasti, Europa, Africa, Asia, la Persia, il regno del Ghana, il deserto del Sahara, le vie e gli attori sono vari e si muovono in spazi cosmopoliti per molti aspetti. Il califo di Baghdad, un inviato del califo che raggiunge Pisa, poi raggiunge Carlo Magno che stava a Vercelli, un altro inviato di un nemiro, l'ebreo Isacco, che è parte di una rete mercantile che dall'Europa si estende verso, verso la Cina è lui che conduce il pachiderma appunto ad, ad Aquisgrana, dopo un lunghissimo viaggio da Baghdad a Gerusalemme, da Tunisi via mare verso la Toscana, il Gran San Bernardo, povera bestia e così via. No? C'è anche un alto tasso di mobilità di uomini e di animali a confutare. Eh, lo stereotipo come tu scrivi Giuseppe di un mondo quello alto medievale chiuso e statico il libro parla insomma di, di relazioni relazioni <coughs> e, e connessioni che eh, io tenderei a definire globali no però ecco tu non fai mai ricorso alla formulazione della storia globale global history no eh, e allora volevo chiederti Giuseppe, se ritieni che sia una forzatura il ricorso all'essico eh, della storia globale per il contesto storico considerato, Giuseppe lo sa, io avrei inserito queste circostanze in modo esplicito in una cornice eh, di storia globale, tu preferisci parlare di mondo quadri quadripolare. Sì, sì, diciamo, eh, non ho usato l'espressione di storia globale perché eh, ritengo che il periodo da me preso in esame, cioè fino al secolo VIII, inizi secolo IX, sia eh, difficile svolgere una ricerca vera e propria di storia globale. E questo a causa delle fonti. E le fonti che io ho analizzato sono fatto esclusivamente fonti diciamo, eurocentriche, sono fonti scritte negli ambienti eh, vicino a Carlo Magno. Questo perché diciamo, per questa fase storica sono le uniche fonti storico-narrative che noi possediamo. E, e quindi sono delle fonti che già di per sé eh, sono problematiche perché fanno parte di una operazione di costruzione della memoria eh, fatta in ambienti strettamente collegati alla corte di Carlo Magno. Eh, abbiamo per questa fase storica sicuramente fonti soprattutto d'ambito bizantino eh, che però riguardo alla eh, questione da me affrontata non eh, portano nulla eh, non abbiamo eh, fonti d'ambito arabo che eh, ricordino i rapporti tra Carlo Magno e Haruna Rashidi, anche questo è un dato molto interessante. E, e dunque per questo io ho pensato che, certo, l'orizzonte che ho cercato di costruire è un orizzonte, possiamo dire, di storia globale, di storia connessa, e, però eh, l'analisi che io ho potuto fare non è un'analisi di storia globale perché non ho potuto vedere gli sguardi degli altri eh, rispetto al tema che io ho affrontato. E per questo diciamo, sono stato eh, cauto a usare l'espressione storia globale perché mancavano dei presupposti che dal mio punto di vista dovrebbero essere centrali in una ricostruzione, stori di, in ricostruzione di storia globale. Faccio vedere ora se riesco una eh, cartina, vediamo se riesco a fare la condivisione. Eh, si vede? Sì. Ecco, eh, faccio vedere ora eh, una cartina di questo eh, mondo quadripolare a cui ha fatto riferimento anche Serena. Eh, Spesso quando noi studiamo gli eventi, le, contesti, le vicende politiche dell'Europa dell carolingia tendiamo in qualche maniera a rimuovere eh, il contesto euro-mediterraneo in cui queste vicende si collocavano. Per eh, la, lo studio della storia del nostro elefante invece è estremamente eh, importante ricordarle perché eh, la, la richiesta dell'elefante fatta da Carlo Magno a Harun al-Rashid, il famoso califo abbaside, ricordato nelle Mille una Notte, è una richiesta che si collega strettamente a questo quadro. È un quadro in cui eh, accanto all'impero. Quello che sta diventando in questa fase Impero Carolingio, e forse è improprio anche parlarne già come tale, e abbiamo naturalmente il vero e proprio erede dell'Impero Romano, cioè l'Impero Bizantino. E impero Bizantino che in questa fase sta vivendo una grave crisi politica interna ed è anche in rapporti molto difficili con il Califfato Abbaside. Per quello che riguarda il Califfato abbaside, a sua volta è frammentato politicamente al suo interno. In Nordafrica si afferma l'emirato degli Aghlabidi, che possiamo dire riconosce in qualche maniera l'autorità suprema del califo di Baghdad. Ciò non avviene invece per l'emirato di Cordova, che proprio a metà del secolo VIII si era staccato dal Califfato abbaside in seguito all'ascesa degli Abbasidi. Quindi siamo di fronte a un contesto euro-mediterraneo eh, quadripolare in cui gli interessi eh, di Carlo Magno, che sta per diventare imperatore, convergono con gli interessi del califfo di Baghdad, i quali hanno, se vogliamo semplificare al massimo, due nemici comuni o comunque degli avversari comuni eh, costituiti dall'impero bizantino e dall'emirato di Cordova. Eh, in, inoltre vi è anche la questione della protezione dei cristiani di Gerusalemme che gioca un ruolo molto importante nel tentativo di eh, Carlo Magno di proiettarsi nel contesto euro-mediterraneo sostituendo anche da questo punto di vista gli imperatori bizantini. Ecco, eh, la richiesta dell'elefante va, col, va è collocata in questo contesto ed è in questo contesto allora che Carlo Magno, come ricordava prima eh, Serena inviò eh, tre inviati così ci dicono gli annali sereni francorum la, no, la principale fonte eh, scritta in ambienti strettamente collegati alla corte carolingia a cui noi possiamo fare riferimento ecco, inviò tre eh, inviati alla corte del Califfo di Baghdad quale fosse stato l'itinerario d'andata diciamo dei suoi eh, inviati noi non lo sappiamo con precisione eh, sappiamo da una fonte, eh, possiamo dire, autonoma rispetto agli Annales Trini-Francorum, almeno parzialmente autonoma, forse, rispetto agli Annales Trini-Francorum e soprattutto alla vita Caroli di Ginardo, e cioè una eh, fonte geografica eh, conosciuta, così, possiamo dire, eh, comunemente col titolo di Miracula Sancti Genesi, cioè Miracoli di San Genesio scritta nel contesto dell'abbazia eh, di Reichenau. Ecco da questa fonte sappiamo che eh, gli inviati di Carlo Magno arrivarono a grosso modo vicino a Venezia. Qui incontrarono altri viaggiatori, che semplifico al massimo le vicende. E da qui sarebbero partiti per giungere a Gerusalemme, poi arrivare a Bagdad e poi. Eh, richiedere l'elefante. Come sia avvenuta la richiesta dell'elefante? Purtroppo noi non lo sappiamo, le nostre fonti sono estremamente sintetiche e ci forniscono eh, dei dati eh, ridotti al nostro, ecco diciamo così. Eh, sappiamo, come aveva anticipato prima eh, Serena, che... Eh, Subito all'indomani dell'incoronazione imperiale del 25 dicembre, la Pasqua successiva. Diciamo, cioè le, scusate, durante l'autunno successivo, dopo che eh, successivamente alla Pasqua, Carlo Magno era partito da Roma e gradatamente stava tornando verso Aquisgrana, ecco, sappiamo che eh, Carlo Magno fu raggiunto dai da dei messaggeri di eh, Harun ar-Rashid che l'avvisavano dell'arrivo dell'elefante e richiedevano anche che fosse Carlo Magno a organizzare la logistica del trasporto dell'elefante dall'odierna Tunisia fino all'Italia. E sappiamo che l'elefante arrivò all'inizio dell'autunno dell'801 in Italia sbarcò a Porto Venere, da qui si diresse verso Vercelli dove rimase bloccato a causa delle nevi che impedivano l'accesso al Gran San Bernardo e solo nella primavera successiva, nella primavera dell'802 poté proseguire il suo percorso e giungere ad Aquisgrana. Naturalmente dobbiamo immaginare il grande sforzo logistico legato a questo viaggio e ricordiamoci anche che quando arrivò ad Acquisgrana eh, l'elefante era accompagnato da solo uno dei tre inviati di eh, Carlo Magno perché eh, gli altri due erano morti durante questo eh, viaggio durato eh, cinque anni. L'unico sopravvissuto è l'ebreo Isacco eh, eh, che era stato incaricato da Carlo Magno a guidare diciamo così, la spedizione per la richiesta dell'elefante e anche qui siamo di fronte ad un eh, elemento molto importante per farci capire eh, la, la rete di rapporti che... Eh, collegava in questo contesto il mondo euromediterraneo e il ruolo molto importante svolto all'interno di questa rete di rapporti da eh, mercanti e, oggi diremo anche da mediatori culturali e, ebraici. Ecco, una, mh, Ipotetica immagine della, eh, di Isacco col suo elefante, eh, secondo alcuni, noi la ritroveremmo nel famoso Atlante catalano di fine XIV secolo, dove accanto al re di Deli viene rappresentato una, una persona che viene identificata con un ebreo che avrebbe guidato un elefante e che per alcuni studiosi forse eh, rimanda a al famoso Isacco con uh, l'elefante eh, Abul Abbas. Ma di questo poi magari ne possiamo riparlare eh, tra poco. Intanto interrompo la condivisione e ridò la parola a Serena. Sì, grazie. Um, allora, Il terzo capitolo mm -hmm. del volume è dedicato al mondo visto da Aquisgrana. Ora, nonostante questa vasta rete di contatti, di mondi connessi, di relazioni di cui eh, Giuseppe ci ha appena parlato, non troviamo però espressione ad acquisgrana di un interesse, diciamo eh, così, vagamente etnografico nei confronti di altre eh, popolazioni. Non dico i persiani, eh, ma nemmeno eh, le popolazioni che stavano lungo le frontiere eh, del Reno. Uh, tu Giuseppe segnali questo silenzio che si contrappone uh, al rumore, per così dire, del movimento di persone e animali lungo loro rotte vaste e lontane. Come si può spiegare questo silenzio, questo strano silenzio? si può spiegare innanzitutto tenendo conto della tipologia delle nostre fonti e come vi ho detto prima purtroppo noi abbiamo pochissimi dati in realtà riguardo all'elefante di Carlo Magno ma questo non ci deve stupire perché anche per alcuni dei principali personaggi dell'età carolingia noi abbiamo solamente pochi cenni nelle fonti che ci sono giunte e all'interno eh, all degli annales regni francorum noi troviamo più righe dedicate all'elefante di Carlo Magno rispetto alle righe che sono dedicate alle sue mogli o ai figli quindi diciamo eh, pur essendo poche righe sono righe eh, in ogni caso eh, significative eh, certo un aspetto che eh, caratterizza l'età carolingia è l'assoluto oggi potremmo dire disinteresse per l'altro eh? eh, almeno all'interno delle fonti a noi giunte noi non abbiamo eh, fonti di carattere eh, etnografico, non, non abbiamo eh, fonti che per esempio ci descrivano eh, la, eh, questi rapporti con il mondo arabo-islamico a cui abbiamo fatto riferimento, non abbiamo descrizione nemmeno, come diceva Serena, di popolazioni vicine ai confini e eh, quello che stava diventando in questa fase l'impero carolingio. Questo come si spiega? Si spiega soprattutto dal mio punto di vista con il forte peso della tradizione antica. Siamo di fronte ad una eh, cultura che si eh, rapporta direttamente e strettamente con la tradizione antica, con eh, la tradizione romana che veniva eh, rilanciata anche dal punto di vista politico con il ritorno del nomen imperatoris, che il titolo di imperatore in occidente. Quindi eh, si guarda verso il mondo attraverso gli occhi eh, antichi, attraverso gli occhi della eh, tradizione eh, storica o anche geografica romana. E eh, laddove si introduce un elemento, diciamo così, tra virgolette, di innovazione, lo si introduce riprendendo anche una, eh, possiamo dire, inserendo all'interno di questa tradizione la simbologia cristiana. Eh, ecco che eh, per le poche mappe che ci sono giunte eh, in relazione a questo periodo, noi abbiamo delle mappe che non descrivono realisticamente il mondo, ma lo descrivono simbolicamente. Eh, naturalmente altre dovevano essere le conoscenze geografiche, o anche etnografiche, che eh, erano trasmesse eh, molto probabilmente eh, dal punto di vista della comunicazione orale, che però non ha lasciato traccia. È ovvio che quando eh, Isacco, con i suoi due compagni di viaggio, parte da Quisgrana per arrivare a Bagdad, sapeva che itinerario doveva fare, sapeva dove doveva prendere le navi, eccetera, eccetera. Però tutta questa, possiamo dire, logistica del viaggio, a noi sono rimaste pochi, pochi frammenti, soprattutto in alcune fonti ageografiche. E, ecco, questo peso dell'antico, ma eh, questo poi magari ne parleremo tra brevissimo, eh, vi era anche nella richiesta dell'elefante. Quindi da Quisgrana possiamo dire si guarda il mondo con occhi antichi. Non a caso eh, negli annali di Sanni nella vita caroli, al-Rashid non è mai definito come il califo, eh, califo abbaside, così come facciamo noi, ma come il re dei persiani e quindi si riprende una, un modello antico e lo si riversa sulla realtà in cui ci si trova grazie ora un passaggio cruciale quello del linguaggio uh, simbolico un ampio spazio è uh, dedicato agli animali uh, parlanti come li definisce l'autore aquile leoni, il gallo, i passeri, i passeri solitari, eh, il lupo, insomma eh, animali protagonisti di un linguaggio ehm, simbolico di cui si alimenta la comunicazione politica e letteraria eh, carolingia. Ora, la chiave per comprendere la richiesta di Carlo Magno sta proprio eh, nella dimensione eh, simbolica che investe l'elefante, no, questo è, è un passaggio fondamentale della ricostruzione proposta da, da Giuseppe Albertoni. Ecco, allora il quesito cruciale a cui tutto sommato Giuseppe non hai ancora risposto, perché Carlo Magno chiede, vuole un elefante, cosa simboleggia uh, questo animale? Ma poi c'è una seconda uh, domanda che, che ti voglio fare. Perché la simbologia dell'elefante a un certo, una certa fase scompare? Peggio, l'elefante di Carlo Magno Abu Abbas subirà censure, addirittura la rimozione e sarà travolto dai nazionalismi. Sì, allora cerco di rispondere brevemente perché vedo che già il tempo sta a nostra disposizione, sta finendo, quindi cerco di essere il più sintetico possibile, poi in caso eh, possiamo approfondire alcuni elementi tramite le domande. Ecco, la mia eh, proposta è che la richiesta di Carlo Magno sia strettamente legata alla eh, simbologia eh, greco-romana dell'elefante. Eh, ne hai fatto eh, riferimento eh, anche tu, prima in maniera indiretta, quando hai parlato di Buffon. Eh, in Buffon noi ritroviamo eh, le stesse caratteristiche, possiamo dire, dell'elefante che eh, noi troviamo eh, in, in Aristotele. Eh, eh, dalla, dalle ricerche sugli animali di Aristotele in poi, eh, l'elefante viene eh, rappresentato come eh, l'animale più vicino all'uomo, animale dotato di intelligenza, di sensibilità, eh, addirittura per alcuni di una propria religiosità. Eh, un animale che eh, esegue gli ordini ma lo fa non perché costretto ma perché capisce il senso di quello che gli viene richiesto e quindi aderisce alla richiesta e svolge quanto gli viene richiesto. Per questo l'elefante a partire da Aristotele in poi, adesso se sto semplificando al massimo è appunto eh, l'animale che si inginocchia davanti ai re perché è l'animale che capisce l'importanza della regalità e quindi eh, omaggia questa regalità attraverso un atto che è contemporaneamente un atto che gli viene richiesto ma anche un atto che lui svolge in maniera autonoma questa rappresentazione parte da Aristotele la ritroviamo in Plinio e si trasmette fino all'età carolingia Importante è infatti eh, ricordare che eh, autori, per esempio, come Plinio erano letti, ampiamente letti, dagli intellettuali che gravitavano attorno a Carlo Magno e che quindi avevano piena consapevolezza di questo. E poi, oltre alla tradizione, eh, diciamo così, filosofico-naturalistica, aveva avuto una grande importanza la tradizione storica. In particolare la tradizione storica trasmessa non tanto dalle opere dei grandi autori, eh, come in questo caso, non so, pensiamo... Livio, Svetonio, eccetera ma soprattutto tramite delle epitomi fatte in epoca successiva delle grandi opere dell'antichità epitomi che giravano ampiamente tra gli intellettuali carolingi e ricordiamoci che eh, Paolo Diacono, il famoso longobardo che fu tra i principali collaboratori di Carlo Magno per un certo periodo fu anche autore di una storia romana eh, in cui comp compendiava in ecco, eh, breve ecco, opere precedenti e da questo punto di vista eh, vi è anche la trasmissione di una particolare tradizione, cioè la tradizione del eh, eh, riconoscimento dell'autorità imperiale eh, romana occidentale, attraverso l'invio da parte dei sovrani orientali, in particolare degli imperatori persiani, di oggetti dal particolare valore simbolico o di animali dal particolare valore simbolico, tra cui gli elefanti. E quindi poi il modello è questo, è il modello del, eh, del riconoscimento del potere eh, del sovrano occidentale attraverso l'invio di un dono eh, unico da parte di un sovrano orientale. Ecco, secondo me, eh, la proposta del mio libro è che questo è l'elemento che fa scattare eh, la richiesta dell'elefante, Ci cioè siamo nel contesto dell'incoronazione eh, dell imperiale, gli anni che precedono l'incoronazione imperiale, in questo contesto, eh, secondo me, eh, nasce anche la volontà di riprodurre un quadro antico di rapporto tra Occidente e Oriente, con l'omaggio dell'Oriente, del principale sovrano dell'Oriente, al principale sovrano dell'Occidente. E questo omaggio avviene attraverso l'elefante. Eh, questa tradizione, secondo me, nella richiesta di Carlo Magno, ha avuto più importanza rispetto alla tradizione eh, della eh, zoologia cristiana, che in ogni caso si sviluppa in questa fase e che trova invece magari eh, maggior seguito anche da parte degli intellettuali carolingi in altri contesti. Eh, ma la simbologia cristiana dell'elefante è una simbologia ambivalente. Eh, che eh, lo interpreta sia in senso cristologico, sia eh, però come emblema del peccatore. Tutte e due queste simbologie sono condensate, sono, scusate, sono riportate all'interno del fisiologo. Questo trattato... Eh, sulla natura degli animali e non solo, che eh, dal Nord Africa si trasmise in età tardo-antica a gran parte del contesto euromediterraneo con varie eh, redazioni. E il fisiologo era conosciuto nell'età di Carlo Magno, noi abbiamo dei, dei, dei codici che risalgono proprio all'età di Carlo Magno che oggi sono conservati a Berna. Eh, L'interpretazione riportata nel fisiologo è sicuramente di grande eh, rilevanza, ma e dal mio punto di vista non fu questa a eh, spingere eh, Carlo Magno alla richiesta dell'elefante. Ecco, in questo io, quindi io contesto possiamo dire, le interpretazioni di alcuni studiosi che invece hanno ritenuto che Carlo Magno volesse costruire con eh, l'arrivo dell'elefante una sorta di paradiso terrestre eh, eh, ad acquisgrana, con un giardino zoologico al cui interno vi sarebbero stati animali dalla simbologia cristiana. Ecco, tutto ciò, secondo me, ma adesso è troppo lungo per spiegarlo, comunque si basa su, eh, su richiami eh, alle fonti eh, piuttosto... Eh, possiamo dire traballanti, ecco, diciamo così, e al contempo sottovaluta il ruolo invece della tradizione greco-romana nella rappresentazione dell'elefante come l'animale più vicino alla regalità. Penso di aver risposto alle questioni. Oh. Direi di sì, direi sì. di sì. Potremmo continuare, ma sì, insomma, sì. Eh, sì. ci fermiamo, ci fermiamo. Ecco. grazie. E forse, scusa, aggiungo su un'ultimissima cosa, e poi lascio e legata al nome dell'elefante. Mm. Ecco. l'interpretazione, diciamo così, chiamiamola legata, alla, al giardino, alla costruzione del giardino zoologico che riproduce il paradiso. E Secondo me è poco conciliabile anche col fatto che Carlo Magno abbia deciso di mantenere il nome dell'elefante che era stato dato da Haruna Rashid e che egli mantenne, cioè Abul Abbas. Che cosa significasse questo nome molto discusso dagli storici? Molto probabilmente rimandava al eh, fondatore della dinastia Abbaside e quindi era un nome che ricordava chi aveva fatto il dono. E, secondo altri rimandava ad un altro esponente della dinastia Abbaside che era strettamente imparentato anche con Maometto, Però diciamo, è un nome, anche in questo caso, un nome parlante che ricorda il donatore e ricorda quindi il significato che il dono aveva anche per chi aveva inviato questo eh, quest animale ed è significativo che Carlo Magno abbia mantenuto questo nome e non l'abbia cambiato Ecco, un elefante di nome Abulabas in paradiso a me sembra un po' eh, fuori luogo però naturalmente su questo possiamo parlarne Scusate abbiamo ancora due minuti per, per, perché Giuseppe possa spiegare L'esaurirsi di questa simbologia e poi il nesso con le censure. Sì, lo faccio in, proprio in un minuto o due. Che eh, più sì, ecco, eh, ricordiamoci che Carlo Magno è contemporaneamente personaggio storico e personaggio letterario. Mm. Eh, al personaggio storico, a partire dal secolo XI, si sovrappone il personaggio letterario eh, che viene sviluppato all'interno della Chanson de Roland e all'interno di un nuovo contesto di interpretazione dei rapporti tra mondo cristiano e mondo musulmano molto diverso da quello reale, come abbiamo visto, Carlo Magno è molto pragmatico quindi diciamo eh, combatte o si allea con i musulmani a seconda dei casi un ecco. in contesto invece in cui viene rappresentato come il grande condottiero cristiano contro il mondo musulmano, ecco. in questo contesto naturalmente evocare l'elefante non era più il caso e, e quindi eh, gradatamente nelle rappresentazioni di Carlo Magno l'elefante sparisce completamente e eh, non è più funzionale. Eh, ci saranno, certo, poi altri sovrani che avranno degli elefanti, eh, cioè è il caso di eh, Federico II, è il caso di Luigi Nono il Santo, che però se ne sbarazza subito lo regala al suo cognato perché non lo vuole avere. Eh, e, e poi quelli che ha ricordato per l'età moderna e serena. Però, secondo me, siamo già di fronte a un nuovo una nuova, possiamo dire, significato simbolico dell'elefante delle che in, in questo secondo caso è legato soprattutto all'esotismo, eh? e quindi l'animale esotico che richiama l'Oriente, ma viene eh, perso quel significato politico che invece sta alla base della richiesta di Carlo Magno. Eh, quando Carlo Magno diventa il paladino della cristianità non è più possibile rappresentarlo con l'elefante a Bulabas vicino e quindi l'elefante a Bulabas sparisce eh, da tutte le rappresentazioni di Carlo Magno a tutte le rievocazioni successive e non a caso ricompare possiamo dire all'interno dell'interesse degli studiosi eh, negli ultimi vent'anni, 20-30 anni quindi quando ormai eh, si, eh, si è riaffermato un interesse di storia globale che eh, porta a studiare in maniera diversa anche questi fenomeni. Grazie, grazie a Serena, grazie a Giuseppe per aver in così poco tempo eh, richiamato i molti significati di questa eh, peculiare presenza eh, ad Aquisgrana di questo dono che Carlo Magno fa per così dire eh, a se stesso con tutti eh, i significati che questo eh, appunto desiderio poteva poteva avere. Adesso abbiamo ehm,